Anche a consigliera Celli di aver presentato la mozione perché almeno possiamo parlare anche qua, diciamo, in, in, in consiglio, non in aula consigliare, ma in consiglio di, anche di questa cosa, di questo argomento che è stato trattato eh, sia in commissione patrimonio che in commissione trasparenza, in cui insomma eh, eh, sia in commissione patrimonio che in commissione trasparenza è emersa eh, piuttosto chiaramente come questa, eh, questa narrativa che in certo qual modo poi viene anche trasferita all'interno dell'atto sia tutta eh, strumentale. Quasi continua a parlare di come dicevo, del tutto strumentale in cui continu si continua a dire eh, siamo in ritardo su questo, siamo in ritardo su quello siamo in ritardo sui centri estivi, siamo in ritardo sui bonus affitti, siamo in ritardo eh, sui campi sullo sfalcio dell'erba, siamo, su siamo in ritardo su tutto quanto, allora dal fronte di questa narrativa che sta diventando anche stucchevole, io intervengo per quanto riguarda sui bonus affitti e spero che eh, poi anche, eh, insomma, eh, e, e il discorso vale anche per gli altri, per gli altri ambiti, il, eh, questi ritardi che vengono con, mh, ogni giorno da parte di, di quasi tutte le forze di sinistra, eh, di, di base quello che potete vedere sulla rassegna stampa, su ritardi, ritardi, ritardi, come ha detto, e come, come ha detto la consigliera Celli e come scrive la stessa consigliera Celli all'interno, All'interno eh, dell'atto stesso. Il, la, la delibera di giunta è stata notificata a tutti i comuni il 10, il, uh, 10 di aprile, dando come termine 45 giorni per la d'azione, quindi per la consegna di tutte le richieste protocollate. Ora, ben vedere, eh, i 45 giorni eh, scadono il 25 di maggio, oggi è 14. Io mi chiedo come si fa a essere in ritardo se un termine ancora non è scaduto? Prima domanda. Seconda domanda eh, la, nonostante il numero di, di, di numero di, eh, di domande che sono state fatte e che non possono essere ancora eh, sulla base dei quali ancora non si può erogare il, il contributo all'affitto per un semplice motivo perché eh, a differenza di quello che ha affermato la consigliera Celi è la stessa regione Lazio che non prevede i gradatori, tant'è che questo è stato anche oggetto di eh, eh, comunicati, e, eh, comunicati e, e, diciamo, eh, da parte di, a, eh, delle, delle associazioni di, di categoria, insomma, delle associazioni interessate a questo, a questo aspetto e quindi non da, da parte di forze politiche sulla base che, ehm, eh, appunto, eh, questa eh, che proprio per l'assenza di gradatoria e proprio perché manca la, la gradatoria, il criterio è che prima si vedono tutte le domande presentate, quindi si ha un'idea. Orientativamente di quante sono le domande, quindi sono 20.000, sono 30.000, sulla base di queste domande poi i contributi che già è vero sono stati dati dalla Regione Lazio si, ripara, eh, si fa un, una divisione molto, molto basica in un certo qual modo di numero di domande sulla base di, eh, i soldi, i su, su, eh, dei soldi disponibili. Ora se noi cominciamo a dare i soldi, e mi eh, pongo con questa domanda anche se è retorica, come si fa ad individuare quanti soldi dare a ciascun? A, a, a, a ciascun richiedente se a ben vedere ancora deve, si deve determinare il numero dei richiedenti è una, domanda, è una domanda che metto sul tavolo e che continuo a fare effettivamente che effettivamente non ha risposta e In più, se mi posso permettere, il tavolo di lavoro non, se non serve alla regione, eh, per coordinarci tra noi e la Regione Lazio, è tutto abbastanza chiaro con la Regione Lazio, seppur eh, l'unico tavolo che se servirebbe, eh, servirebbe eh, alla, mh, per lo più tra ente locale, ente locale e Regione Lazio, servirebbe invece per significare una cosa che non viene detta, cioè che con, questo, eh, con le risorse insufficienti e quindi con una, eh, che ci sono state date dalla Regione Lazio e con una ripartizione del tutto discrezionale del 55% che non si capisce quando la popolazione di Roma costituisce più del, 50, del 55% di eh, tutta la popolazione regionale, non si capisce bene come è possibile che un, un soggetto, un soggetto X, un, un cittadino romano che... Eh, appunto abita, eh, abita a Roma e che come notoriamente eh, è, è gravato da un affitto più oneroso di quello che può trovare in tutti gli altri comuni del Lazio non si capisce come poi alla fine andrà a prendere di meno perché a ben vedere essere, la ripartizione dovrebbe essere più di 55 e servirebbero più fondi per fare un'equa distribuzione. La verità è che con questa distribuzione fatta eh, eh, così, eh, in modo spannometrico si, si, eh, si, mh, si è riuscito a ottenere l'infame risultato poi che un, un, cittadino di Roma, un cittadino di Roma prenderà un contributo all'affitto inferiore rispetto a un cittadino, non lo so, un cittadino di affile che probabilmente prenderà un, un, un contributo maggiore nonostante poi debba eh, farsi carico di un affitto eh, in misura maggiore rispetto a quelli delle altre realtà comunali. Quindi eh, la, la mozione io la ritrovo tutta, del tutto strumentale in cui appunto si parla prima di pubblicizzare e poi di velocizzare, ma mh, sul punto della velocizzazione continuo a dire che tutta narrativa politica che ci sta, eh, per carità di Dio, è una cosa legittima, è una cosa che entra all'interno di quello che è, è il discorso politico, ma a ben vedere trova, eh, è stato sconfessato sia in Commissione Patrimonio ma nella stessa Commissione Trasparenza, quindi neanche a dire una commissione eh, targata 5 Stelle, ma una, una commissione che è stata richiesta dallo stesso PD, che insomma ha trovato eh, mh, in cui è stato ribadito i concetti che ho, stato, che, che ho detto adesso. Per cui per, il motivo, eh, per questi motivi trovo Completamente strumentale dare questa eh, mozione e continuo a dire che, se poi si sono richiesti 50 istruttori, è proprio per velocizzare l'istruttoria, un un'istruttoria che mi preme eh, ri, eh, sottolineare anche in questa sede, dovre dovrebbe essere molto più agevole rispetto a tutti gli altri comuni, proprio perché eh, è stata fatta secondo le modalità online, quelle contestatissime eh, con modalità online che eh, hanno portato diciamo, a una pubblicazione del bando con una settimana, di, una settimana di ritardo rispetto ai comuni di Viterbo e Rieti e gli altri comuni razziali, proprio perché insomma, non niente. Do, le, domande che si le, le domande che sono state presentate eh, qua a Roma erano già prevedibilmente eh, maggiori rispetto a tutti gli altri comuni. Sì Presidente, devo andare in conclusione? Eh, sì, grazie. Signor. Ok, va bene. Quindi, in chiusura, visto che la mozione oltre a essere appunto strumentale nei contenuti e strumentale anche nelle richieste, in certo qual modo il, il, il, il Movimento 5 Stelle Romano voterà no a questa mozione. Grazie, Presidente.